Io lo voglio dire, non facciamo i brunetta anche noi. Io non voglio difendere la pubblica amministrazione nel suo complesso, so, ho dei progetti di riforma molto forti, ma rispetto il lavoro di chi, la, chi sta nei comuni, di chi sta a contatto con i cittadini, di chi offre un servizio perché ci crede, lo voglio dire nella regione in cui è più forte questa cultura. Stiamo perdendo tutto, stiamo dimenticando i fondamentali, sono tutti fannulloni gli statali, andate a dirlo a Reggio Emilia. Andate No, fatelo, abbiate il coraggio, perché anche nella sinistra ho sentito degli ecchi strani in questi anni, piuttosto abbiamo bloccato i loro stipendi, gli stipendi degli impiegati, gli stipendi che, normali delle persone che lavorano e non abbiamo detto niente sui bonus e sugli stipendi della pubblica amministrazione, dei grandi manager, perché era un po' più difficile. Non l'abbiamo detto soprattutto quando c'era quella zona grigia tra pubblico e privato. Non l'abbiamo detto perché anche noi abbiamo qualche fondazione di troppo e io da segretario del PD chiederò a tutti di scioglierle queste fondazioni.